Ciao ragazzi, ben ritrovati anche oggi sul canale. Una richiesta dell'amico Nicolò. Oggi un tutorial dedicato a Elite FIBA, lo spettacolo. Vi faccio sentire quello che è un po' diciamo, il groove base della canzone, ve lo spiego. Poi durante il brano troveremo alcune varianti, ma li vediamo man mano. Il nostro groove di base che appunto vede... In questo caso io vi ho scritto tutti i Charleston in ottavi, però se volete potete anche mantenere il portamento coi quarti. Siccome la velocità è abbastanza sostenuta, magari coi quarti fate meno fatica. Io ve l'ho scritto così perché comunque non si percepisce benissimo com'è realmente nella canzone, almeno nella versione che ho sentito io. In effetti avrei potuto magari anche ascoltare dei live e capire come è il portamento, però io ve l'ho indicato così appunto per darvi un'idea. Allora, cassa che troviamo sull'1, sul 2 un colpo di rullante, sul 3 cassa, sul 4 primo ottavo su rullante e secondo sulla cassa, sull'1 della misura successiva troviamo un colpo di cassa sul secondo ottavo, rullante sul 2, sul 3 cassa e sul 4 primo ottavo sul rullante e secondo sulla cassa. Specie nel ritornello qui troviamo diversi colpi che vengono fatti con rullante e crash piuttosto che con la cassa e crash. Però appunto li vediamo intanto che vi farò vedere la struttura. Intanto vi suono il groove base. 1, 2, 3, 4, 1. 2 Introduzione del brano che vede appunto Affanbrodo. Introduzione del brano che vede due misure di pausa. Sulla terza misura troviamo un crescendo di rullante timpano suonato in ottavi. E sul quattro troviamo sempre primo inizialmente. Rullante e timpano. E sul secondo ottavo cassa e crash. Misura successiva che vede sul secondo ottavo di rullante e timpano, sul 2 rullante e timpano. Sul primo ottavo. E cassa e crash sul secondo, sul 3, secondo ottavo di rullante e timpano, sul 4, rullante e timpano sul primo ottavo, sul secondo troviamo due sedicesimi sul timpano che poi ci porteranno al groove della nostra introduzione per farvi capire meglio logicamente siccome il brano appunto è a velocità sostenuta vi riduco di qualche bpm quindi noi lo suoneremo a 120 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 da qui troviamo il nostro groove base sulla parte introduttiva attenzione ai crash che troviamo sulla prima misura insieme alla rullante sul 2 sulla terza misura stessa cosa in più lo troviamo anche sull'ultimo ottavo del 4 quindi insieme alla cassa qui troviamo due giri quindi due finali diversi primo finale che vede sull'1 cassa sul secondo ottavo sul 2 sul primo ottavo rullante e sul secondo cassa e crash sul 3 secondo ottavo di cassa sul 4 troviamo Rullante sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo, secondo giro quindi secondo finale che vede. Per i primi due quarti nessuna variazione. Sul tre troviamo sul secondo ottavo un colpo di Tom e sul 4 un colpo di Rullante. Vi faccio vedere tutta la parte dell'introduzione. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 che vede sempre il nostro groove di base. Ci sono delle varianti che vedono sul quarto che viene suonato sul rullante appunto la figura del rullante che suona sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo specie sul primo finale del giro. Sul secondo finale del giro invece troviamo un lancio a partire dal terzo quarto cassa sul primo ottavo e dal secondo ottavo iniziano a partire dei sedicesimi suonati sul rullante che proseguono anche per l'ultimo quarto. Anche qui vi suono tutta la parte della strofa. Two three four one three four one three four one two three four one two three four one two three four one, two, three, four, one Giri sarebbero di più ma io vi ho suonato il primo giro e l'ultimo quindi quello con il lancio Riparte qui il giro dell'introduzione quindi stessa parte invariata credo eh. Riparte anche qui il giro dell'introduzione questa volta uno solo Che vede il secondo finale di quello fatto in precedenza La nostra strofa che vede anche qui su due giri cambiare il secondo finale che ci porta al ritornello Quindi secondo finale che vede sull'uno cassa sul due rullante sul 3 troviamo cassa sul primo ottavo e sul secondo ottavo due sedicesimi sul rullante Sul 4 figura invertita quindi due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo di cassa insieme al crash Seconda misura che vede sull'1 cassa sul secondo ottavo Sul 2 primo ottavo di rullante e secondo cassa e crash Sul 3 secondo ottavo di cassa e sul 4 un colpo di rullante Vi suono questo fill quindi queste due misure What? 3 4 1 3 Ritornello che vede il nostro groove base, principalmente non ci sono grandi fill o comunque grandi variazioni sul groove, quindi potete guardarlo tranquillamente. Prima di tornare alla strofa, il nostro giro di introduzione, arriviamo al fill che precede il secondo ritornello. Un pa, un pa, pa pa allora, non è il vero proprio il ma vediamo appunto com'è strutturato. Sull'1 troviamo primo ottavo di pausa, sul secondo ottavo un flam su rullante, sul 2 ancora un flam su rullante, sul 3 flam sul secondo tom e sul 4 flam sul timpano. 1, 2, 3, 4. 1 giri del ritornello che hanno lo stesso groove come quello in precedenza cambiano i due fill che troviamo appunto sui finali primo fill che vede appunto sul 4 quattro sedicesimi suonati sul rullante one, two, three, four, one, three, four, seconda variazione che vede la stessa figura però il nostro lancio quindi il nostro rullo chiamiamolo così parte dal secondo ottavo del 3 one, two, three, four, Altro piccolo fill che precede il nostro special. Sull'1, cassa sul secondo ottavo, sul 2, rullante sul primo ottavo e cassa sul secondo, sul 3, troviamo due ottavi divisi tra primo tom e secondo. Sul 4, un quarto suonato su timpano e rullante. In questo caso, sul secondo ottavo del 2, quindi insieme alla cassa, troviamo anche un colpo di crash. 1, 2, 3, 4 special che vede appunto sulla prima misura casse crash sull'uno sulla seconda a partire dal terzo quarto un glissato sui piatti che ci porteranno con un colpo di cassa e crash sull'1 della misura successiva. Stessa misura che vede sempre cassa e crash sul secondo ottavo del 4. Misura successiva altro glissato a partire dal 3, che poi ci porterà sul primo quarto della misura dopo con cassa e crash. Misura successiva glissato dal 3, che ci porterà sulla misura dopo cassa e crash sull'1, ma da qui parte un nostro lancio che ci riporta all'altro di tornello quindi appunto sull'1 cassa e crash a partire dal 2 ottavi su tom e timpano tutto in crescendo misura successiva che vede questo crescendo continuare fino al terzo quarto che vedrà appunto la conclusione del nostro crescendo sul primo ottavo sul secondo colpo di cassa e sul quattro un bel colpo di rullante e crash vi faccio sentire tutta questa parte dello special What?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 che cambia appunto il rullante sul 2, che vede un ottavo puntato e l'ultimo sedicesimo, ma per il resto comunque siamo uguali a prima. One, two, three, Ultimo giro di ritornello, che vede spostarsi il nostro ostinato, in questo caso mantenuto sul crash. Il groove è sempre uguale. Attenzione agli accenti perché logicamente mantenendo sempre eh, il portamento sul crash dovremo poi suonare un po' più accentuati gli altri colpi di crash che appunto sono più definiti. Anche qui troviamo fill finale con il nostro rullo ma lo vediamo bene. Sull'1 troviamo cassa sul secondo ottavo, sul 2 rullante, sul 3 cassa sul primo ottavo puntato e il nostro rullante sull'ultimo sedicesimo. Da qui parte il nostro rullo che porta al finale, sul 4, anche qui tutti i sedicesimi sul rullante. Misura successiva che vede chiudersi con un colpo di cassa e crash sull'1. Vi faccio sentire tutto l'ultimo ritornello: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Perfetto, Anche qui vi ho dato appunto delle idee su cui lavorare, vi ho dato le indicazioni che poi troverete su PDF. Vi invito sempre a scaricare il vostro PDF gratuitamente per poter appunto seguire le parti scritte. Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Anche per oggi è tutto, come sempre vi auguro un buon divertimento e un buon groove. Alla prossima, ciao!